Passa una volante dei carabinieri Allora, io provo a dirlo Dico, raga, oh, guardate che sono passati i carabinieri Nessuno mi sente, vabbè La volante, ragazzi, si fa un'altra ronda E stavolta si ferma Accende le sirene E scende uno dei due carabinieri che c'era E fa, buonasera Allora, ragazzi, documenti Ciao a tutti ragazzi Qui è Forte che Comerche Parla E benvenuti in un nuovo video Sì, ragazzi Stavolta vi racconto di quella esperienza Che ho fatto con dei carabinieri Che mi stavano per mortare per covid O comunque per assemblamento Una cosa del genere, insomma Vi prego. Premetto subito che tutto ciò che vi narrerò è avvenuto prima del coprifuoco Ai tempi il coprifuoco era alle 22, io stavo in giro alle 9:30. ricordo solo di lasciare un like e di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno Noi tra l'altro narreremo questa storia mentre giocheremo, quindi andiamo in game Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che io non gioco a Fortnite da 10 giorni Quindi sarà solo un gameplay fatto più quasi come commentary Gioco in live però è più un commentary, parleremo principalmente storia che voglio raccontarvi oggi allora non ricordo che periodo era di preciso Ricordo solamente che era prima che Nella zona campana in campagna Mettessero di nuovo zona rossa Perché nel particolare quando mi hanno Fermato i carabinieri era zona Arancione ragazzi e il giorno Dopo se non sbaglio sarebbe scattata Direttamente la, la zona rossa Io in quel periodo ragazzi devo essere molto Sincero con voi dato che mi pare Che da poco fosse diventata zona arancione Avevo ancora preso sotto Gamba la gravità della situazione Covid che si stava rivenendo a Fare in, uh, in campagna, cioè l'avevo Preso molto scialla, ragazzi, in maniera molto easy Quindi continuavo a vedermi con i miei amici Con i soliti amici, magari quei pochi 3 o 4 e molto easy Stavamo assieme, molto spesso eravamo Soliti incontrarci all'aperto proprio per evitare Mannaggia la miseria Non so neanche io come ho fatto, per evitare Comunque assembramenti o comunque La possibilità di uh, contrarre il covid L'uno con l'altro, comunque raga veramente Sono ancora a livello 5 questa season, sta cosa è Cringissima, non ho proprio giocato Negli ultimi giorni, preso dagli esami, dalla sessione estiva da mille impegni con gli amici veramente non ho fatto nulla. Vi dicevo comunque ragazzi, allora zona arancione. Il giorno dopo sarebbe diventato zona rossa. Io e i miei amici ci diciamo: "Ragazzi, prima che diventi zona rossa, facciamo una cosa. Incontriamoci, ci salutiamo e poi quando tornerà zona gialla ci rivedremo perché ragazzi, noi in zona rossa alla fine a differenza di molte persone non ci siamo visti, abbiamo rispettato la situazione, quindi proprio per questo motivo ci eravamo detti: "Ragazzi, ora ancora che possiamo, vediamoci". Tra l'altro gli unici amici con i quali mi sono visto erano proprio persone del mio comune Quindi si poteva ancora fare Cavolo, cavolo, cavolo No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Siamo dentro, cavolo Mamma mia, frama massacrato! Ma come, come fa a non accorgersi Che sta venendo distrutto sto tipo? Ok, a posto Ok, no, ma ci sono proprio in zona Un sacco di... Un sacco di alieni Vorrei provare a eliminare sto tipo Ma sarà un casino, secondo me Godo Ma non era lui, era un altro c'era un altro, no no no no, c'era un altro con un'altra skin Comunque, sta di fatto che i miei amici ci incontriamo in una solita zona dove siamo soliti incontrarci All'aperto, che noi chiamiamo zona industriale Vicino alle zone di Napoli Dove abitiamo noi, è una zona tranquilla Tra l'altro perché lì è pieno di telecamere Passa comunque spesso la polizia Proprio per controllare che non ci siano rapine Dato che è una zona piena di aziende E diciamo che avevamo sottovalutato La cosa perché lì passavano Proprio spesso volanti dei carabinieri di Polizia proprio per controllare Non solo che in quel periodo non ci fossero rapine Ma anche che non ci fossero assembramenti A dirla tutta io e i miei amici non è che stessimo Facendo questo grande assembramento, eravamo in tutto 6 distribuiti in due macchine Come sto infame che mi ha sparato Non pensavo che gli UFO arrivassero fino a questo punto Però va bene, mi sbagliavo Decisamente mi sbagliavo Fantastico, sta nel cespuglio. Ma questo coso non, non mi lascerà mai stare eh. Mamma mia Perché non mi fa costruire? Perché non mi ha fatto costruire? Scusami, vabbè, io sono morto Ah, perché non ho materiali, per questo non mi ha fatto costruire Vabbè, comunque decidiamo di incontrarci In questa famosa zona industriale Eravamo 6 distribuiti tra l'altro in due macchine 3 per macchina, mi sembrava tra l'altro... Una cosa piuttosto tranquilla Devo essere sincero Mi sentivo piuttosto a mio agio Dicevo pure se ci fermano Tanto siamo distribuiti in tre macchine Non è che stiamo facendo sto grande assembramento Ok E niente ragazzi Arriviamo Iniziamo un po' a chiacchierare Tra l'altro restano nelle macchine Proprio per evitare problemi Parlavamo da una macchina all'altra Nulla ci divertiamo Scherziamo Insomma le solite cose tra ragazzi Ragazzi tra giovicelli insomma E tra l'altro ci tengo a specificarlo Tutto questo Mentre tutti indossavano le mascherine Assolutamente ragazzi Perché non so se lo sapete Non so se avete mai avuto Modo di scoprirlo ma io sono un tipo Piuttosto ipocondriaco sono il tipo che nel mio gruppo È quello che dice ragazzi mantenete le mascherine Ragazzi mettetevela ragazzi non... cioè, Sono quel tipo di persona Un po' noiosa <sussurra> precisione, frat Fermati Fermate lo sta scappando Sono un botto di cure a livello di scudi ma nessuno per la vita Poi tra l'altro poi... <sussurra> Ok quelle scale mi avrebbero dovuto Ispirare il segno di qualcosa Va bene lo ammetto, è stata una mia Negligenza Broderie, io qua però sto a finire i materiali, insomma, una cosa veloce. Che dici? Vabbè, andiamocene. Comunque, ragazzi, riusciamo a parlare. Tutto ok finché una mia amica non esce dall'auto per prendere una boccata d'aria. E passa una volante dei carabinieri. E tra l'altro ho scoperto in un secondo momento che ce ne eravamo accorti: che fosse passata appunto quella volante. Sono io ed un altro mio amico. Allora, io provo a dirlo dico, ragà, oh, guardate, sono passati i carabinieri. Nessuno mi sente. Vabbè, allora dico: magari mi sto a fare troppi problemi io. E ignoro la cosa. La volante, ragazzi, si fa un'altra ronda, facendosi appunto lo stesso giro. E stavolta si ferma. E si ferma proprio dietro l'a. Mia auto e quella del mio amico. Tra l'altro, credo che noi avessimo destato l'attenzione non solo perché, appunto, la nostra amica era uscita dall'auto, ma anche perché l'auto della mia amica era un'auto piuttosto. era un'auto piuttosto costosa. Comunque, sta di fatto che questa volante dei carabinieri si mette dietro le nostre auto e, in un certo qual senso, ci blocca. Non che io sia il tipo che scappa se lo fermano i carabinieri. Io sono un tizio molto ligio alla... alla legge. In realtà, si ferma sta volante, accende le sirene e scende uno dei due carabinieri che c'era, vede la mia amica. E fa, buonasera ragazzi. E io, Mannaggia, miseria. Lo sapevo che sarebbe finita così. Si avvicina sto carabiniere alle macchine. Guarda che ci sta in macchina. E fa, buonasera. Allora, ragazzi, documenti. Vabbè, io, tranquillo, perché figura di documenti. Io apro il mio portafogli e prendo la mia, la mia patente. Faccio, va bene, la patente. O serve anche la carta di identità Lui fa, no, no, la patente va buona. Dammi pure, però, libretto e assicurazione. Atta. Ottimo Sia sì, chiaro ragazzi io non ci avevo problemi Perché avevo sia il libretto che l'assicurazione Insomma stavo tutto in regola Però diciamo che il fatto che volesse sia libretto che assicurazione Era già indice del fatto che non voleva semplicemente fare un controllo qualunque Allora io tranquillo Prendo il libretto dell'auto E prendo l'assicurazione Beh che stava dentro insomma E gli do tutto Molto tranquillo eh devo essere sincero Questo che quanto è bravo Uno è caduto palesemente L'altro invece sta andando là Si sta boxando Questo sta le posizioni di tutti Ok eliminato Ok è posto Manca l'ultimo Devo fare gabbate. Non devo fare gabbate. Ho fatto una cabbata enorme Questo ora mi elimina Ok mi è andata bene, questi erano scarsi e avevano poche risorse Vabbè, però prima vittoria tra l'altro della season 7 Ok, ok Io direi di concludere la nostra storia dopo questa vittoria Insomma concludiamo sta storia Il carabiniere si prende i documenti di tutti quanti Prende il libretto e l'assicurazione di entrambe le auto che c'erano lì Tra l'altro quella della mia amica aveva l'assicurazione cartacea scaduta Però l'assicurazione in realtà c'era semplicemente si era dimenticata Di mettere il foglio corretto dell'anno attuale Tema l'assicurazione dell scaduta dell'anno precedente questa situazione surreale nel quale io credo Il carabiniere abbia fatto finta di non accorgersi Che l'assicurazione fosse scaduta, anche se vabbè Poi ha fatto tutti i suoi controlli, è stato un buon 5 minuti Quindi dai loro sistemi possono vedere Se effettivamente una macchina abbia o non l'assicurazione È tornato, ci ha dato tutti i documenti Fatto, ragazzi, qual è il vostro motivo Di necessità per stare fuori A quest'ora? Tra l'altro, lo dico ora Ragazzi, noi non eravamo oltre il coprifuoco Erano le 9.20, quindi il coprifuoco Ai tempi era le 22, eravamo anche In regola da questo punto di vista Io, che non mi faccio mai e stavo rispondendo. Perché non possiamo stare qui Appena dico perché ragazzi Un mio amico che mi conosce E sa che io praticamente Ma io che sto zitto quando si tratta di queste situazioni Perché difficilmente mi tengo qualcosa dentro Prende la palla al balzo e dice No semplicemente ci stiamo facendo un giro Però stavamo tornando a casa Allora il carabinieri dice Ah ho capito ma lo sapete che oggi avreste rischiato Una multa di 400 euro a testa Ammetto Ammetto di aver sbagliato Però comunque alla fine ha detto ragazzi mi raccomando, ora tornatemene a casa. E io tranquillissimo ho fatto sì, sì, infatti, ora andiamo. E alla fine ho accompagnato le persone che avevo in auto e sono tornato a casa. A dirla tutta, ragazzi, ancora oggi mi è oscuro il motivo per il quale lì non saremmo potuti essere. Perché in zona arancione, per quanto sì, non si possa appunto uscire per divertirsi o fare assembramenti, non mi pareva così sbagliato. Stare in due macchine separate, tutti con le mascherine tre alla volta. Quindi non ci interessa altro, spero <ride> che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like non solo per la storia, ma anche per la vittoria reale fatta. E se volete. Altri video così mi raccomando ragazzi Spolliciate e soprattutto iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Noi boys ci becchiamo alla prossima